Allora, lavoro con questo filato che ho già usato per la canotta domino, Questo è un filato della lana gatto Un gomitolo 50 grammi, 125 metri Ed è canna da zucchero, 100% canna da zucchero l'etichetta consiglia i ferri del numero 4 Infatti io lavoro con i ferri del numero 4 Ho già lavorato la canotta domino con i ferri del 4 Mi sono trovata bene, quindi continuo a lavorare con questi ferri allora faccio il mio cappietto e metto un punto sul sul ferro allora così vediamo se riesco scusate ora faccio il primo aumento entro nella maglia prendo il filo ed esco così però non butto il gettato rientro dietro perché devo fare un aumento quindi con il ferro destro vado dietro alla maglia così ok e lavoro una maglia dritta e quindi adesso due maglie sul ferro giro il lavoro come ho già detto prima ad ogni inizio ferro faccio un aumento quindi devo iniziare faccio un dritto però non butto la maglia il gettato così rientro dietro e lavoro ancora una maglia e adesso butto il gettato e lavoro la maglia seguente così giro di nuovo il lavoro sono nella prima maglia inizio ferro e faccio un aumento faccio una maglia dritto però non getto il gettato e vado dietro alla maglia così e lavoro ancora una maglia e adesso butto il punto il gettato adesso lavoro le due maglie 1 2 giro ancora il lavoro faccio un aumento quindi lavoro la maglia però non butto il filo rientro dietro e lavoro ancora una maglia e adesso lavoro le tre maglie seguenti 1 2 3 giro il lavoro sono inizio a ferro quindi devo fare un aumento vado dietro alla maglia e lavoro ancora una maglia dritto e poi lavoro le quattro maglie seguenti 1 2 3 4 giro ancora il lavoro faccio il mio aumento quindi faccio una maglia e non butto il, il, il gettato vado dietro alla maglia così e lavoro ancora una maglia dritto e adesso lavoro le maglie seguenti le 5 maglie 2 3 4 5 giro il lavoro e ripeto questo fino ad arrivare come ho già detto prima alla nostra misura quindi metà circonferenza perché lavoriamo due pannelli che poi vanno cusciti per la misura che serve a me io lavorerò arrivo a lavorare 120 maglie il primo pannello 120 poi faccio il secondo e quindi poi diventano 240 maglie giro il lavoro faccio il mio aumento e lavoro le maglie seguenti 1 2 3 4 5 6 7 e 8 giro il mio lavoro e faccio il mio aumento così Vi faccio rivedere ancora quindi inizio devo iniziare il lavoro il giro quindi faccio il mio aumento alla fine non facciamo gli aumenti solo all'inizio del ferro ogni in giro ogni in ferro facciamo un aumento E lavoro le maglie seguenti. Io, il mio primo pannello, già l'ho fatto quindi mi sono fermata a 120 maglie e farò la stessa cosa con questo. Quando arrivo poi a 120 maglie, torno insieme a voi e poi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Allora, rieccomi, sono arrivata alle maglie che mi servono, quindi io sono arrivata a 120 maglie, qui ho messo un segnapunti, perché ho diviso le mie maglie, quindi ho fatto 60 maglie e 60 maglie. Questa è la larghezza della mia lavorazione. ok, Ora, dobbiamo continuare sempre a fare degli aumenti. Quando iniziamo la lavorazione e vi faccio vedere adesso subito come dobbiamo fare, ritorno e questa parte momentaneamente. Non la tocco. Non la lavoro qui inizio sempre a fare l'aumento. Ok, attenzione. Eh, qui in questo punto che adesso dobbiamo lavorare, solo questa parte allora lavoro. Scusate un attimo, è troppo vicino magari da fastidio non si vede bene ok allora lavoro, eh, lavoro la prima maglia rientro dietro quindi lavoro un aumento così adesso la maglia seguente queste due maglie le lavoro insieme quindi lavoro due maglie insieme inserisco il ferro dietro alle due maglie quindi non faccio in questa maniera ma bensì così dietro e lavoro le due maglie insieme ok adesso giro il mio lavoro lavoro, la prima maglia non la lavoro, lavoro la seconda e la terza Giro il mio lavoro, all'inizio del ferro faccio un aumento, così lavoro la maglia seguente l'ultima maglia la lavoro insieme questa è l'ultima maglia e la maglia delle 60 maglie ok quindi prendo le due maglie insieme così 1 2 inserisco il ferro dietro alle due maglie e lavoro una maglia dritta così giro il mio lavoro allora la prima maglia la passo e non la lavoro lavoro la seconda lavoro la terza e lavoro la quarta così giro il mio lavoro adesso qui faccio il mio aumento, poi lavoro una maglia dritta lavoro la seconda e la terza mi aggancio qui dove ho lasciato le 60 maglie ok? che adesso non sono più 60 perché ogni giro che facciamo prendiamo ci agganciamo con la maglia eh, del ferro sinistro quindi uno due e lo lavoro insieme così giro il mio lavoro passo la prima maglia non la lavoro lavoro la maglia seguente maglia seguente maglia seguente e maglia seguente, così, rigiro il mio lavoro, la prima maglia faccio un aumento, quindi lavoro due volte la stessa maglia, poi lavoro la maglia seguente, questa maglia la chiudo con la maglia del ferro sinistro, quindi faccio così tiro di nuovo il lavoro, scusate ma con, qui con la camera davanti ferro non è molto facile lavorare, allora passo la prima maglia, lavoro la maglia seguente, lavoro tutte le maglie a dritto così giro il mio lavoro quindi la prima maglia lavoro faccio un aumento lavoro la maglia due volte così e poi lavoro le mie maglie e l'ultima maglia l'aggancio qui così ok è, è semplice da fare dobbiamo fare questo lavoro fino ad arrivare all'ultima maglia quindi dobbiamo uh, lavoriamo le maglie sul ferro destro e alla fine del ferro ci dobbiamo agganciare ogni volta ad una maglia fino alla sessantesima maglia ora passo la maglia e lavoro le maglie a dritto 5, 6, giro il lavoro, faccio il mio aumento, ricordatevi sempre quando ho iniziato il ferro che dovete fare l'aumento, lavoro le mie maglie e l'ultima maglia mi aggancio sulla prima che mi trovo del ferro sinistro. così, rigiro il lavoro, la prima maglia la passo, e lavoro le mie maglie a dritto, lavorando in questa maniera, poi alla fine abbiamo 60 maglie eh, sul ferro destro, poi, allora, Faccio il mio aumento, scusate, allora, lavoro le mie maglie e l'ultima maglia mi aggancio qui, ecco. Questo è il lavoro che stiamo facendo. Allora, vediamo se riesco. Ok, dovete continuare con questa lavorazione fino ad arrivare a lavorare l'ultima maglia qui. Quindi eh, dipende dalle maglie che avete io ne ho 120 poi se ne avete 140 fate eh, dividete le vostre maglie 70 70 mettete un marca punti. quindi devono essere uguali ok bene io eh, vado avanti ci ritroviamo quando arrivo all'ultima maglia quando lavoro l'ultima maglia delle 60 E eccomi, allora io ho lavorato tutte le mie maglie, devo lavorare l'ultima maglia Quindi sono alla fine in pratica Lavoro le mie maglie Quindi sono da questa parte, mi trovo adesso 60 maglie Ecco, l'ultima maglia mi aggancio e lavoro così questa è il davanti la scollatura e il dietro è uguale perché dobbiamo fare due pannelli uguali ora continuo la lavorazione quindi questo lo posso togliere finisco il mio ferro così Lavoro tutte le maglie Abbiamo finito di fare gli aumenti Adesso invece faccio qualche diminuzione per fare per per le spalle Sono alla fine del ferro adesso inizio a fare la prima diminuzione quindi faccio 5 diminuzioni da questa parte per fare le spalle questa parte e dall'altra parte quindi inizio con la prima diminuzione lavoro 2 maglie e a la maglia lavorata la prima maglia lavorata e poi lavoro tutte le mie maglie Alla fine del, Sono alla fine del ferro giro il mio lavoro quindi qui ho diminuito una maglia e adesso diminuisco anche qua, lavoro due maglie. E a cavallo la prima lav lavorata così quindi ho fatto una diminuzione 1 e 1, e lavoro tutte le mie maglie. sono alla fine del ferro giro il mio lavoro e faccio ancora una diminuzione in pratica dobbiamo fare 10 ferri e quando iniziamo il ferro dobbiamo fare una diminuzione quindi abbiamo fatto due diminuzioni questa è la terza poi finisco il ferro ricomincio della quarta finisco il ferro ricomincio e della quinta quindi in tutto dobbiamo fare 10 ferri e, e dobbiamo diminuire una maglia in questi 10 ferri ok adesso lavoro il quarto e faccio la mia diminuzione allora lavoro tutte le mie maglie allora ci rivediamo quando finisco i miei dieci ferri con la mia diminuzione bene finite i miei 10 eh, giri adesso vado a chiudere tutte le maglie e chiudo le maglie con il ferro una misura più grande io sto lavorando con i ferri del numero 4 e chiudo con, con il ferro numero 5 per ottenere delle maglie abbastanza morbide allora lavoro il primo lavoro il secondo e poi a cavallo la maglia così E quindi chiudo adesso tutte le maglie poi prendiamo i due pannelli per cucirle ok questa è la parte della spalla vedete sono le 5 maglie che ho chiuso quindi vado avanti e chiudo tutte le mie maglie eccomi allora chiuso tutte le mie maglie adesso prendo i due pannelli e li unisco allora qui vi faccio vedere questo è il rovescio del lavoro Ok. Questo è il dritto. Quindi metto le mie metto il primo pannello lo metto così. Questa è la parte del dritto e questo è il rovescio. Do, metto dritto su dritto. Allora, è questo, questo è il rovescio, ecco, unisco le, devo cucire qui la spalla, Uno e due, metto degli spilli. dobbiamo cucire come ho già detto, e prendete la misura qui per quanto riguarda la manica, allora io farò 20 e questa parte va cucita, ok quindi chiudete le cuciture i fianchi qui la parte della spalla prendete la misura quanto dovete lasciare aperto l'apertura per la manica per il braccio cucite i fianchi e poi ci ritroviamo eccomi allora ho cucito le spalle e i fianchi nel frattempo ho fatto anche una manica la manica è abbastanza corta avrei voluto farla un pochino più lunga però ho poco filo e quindi la lascio così qui per esempio la scollatura diciamo che è un pochino eh, troppo larga e infatti viene scesa sulle spalle e quindi avrei intenzione di fare un giro con delle maglie basse riprendo tutta la scollatura tutto lo scollo con l'uncinetto quindi farò qualche maglia bassa e farò qualche diminuzione per la manica ho ripreso 60 maglie io ho lavorato a maglia legaccio allora ho ripresso le, um, le maglie con l'uncinetto a me viene facile diciamo comodo così e ho lavorato la manica ho ripreso i punti con i ferri circolari però ho lavorato la manica con dei giri di andata e ritorno quindi non ho lavorato in tondo per comodità mia voi. se volete usate i ferri circolari e fate la manica chiusa cioè non fate come me con dei giri di andata e ritorno allora prendo il filo ho fatto una catenella per fermare ehm, il filo e poi vado a riprendere tutte le maglie così adesso lo posso togliere il filo corto ecco, in questa maniera prendo qui il ferro e prendo i miei punti li metto qui e faccio questo lavoro per tutto il giro tutta la circonferenza del giro manica ok a chi non piace la manica lo può lasciare manicato fare solo un piccolo bordino riprendere le maglie o con il ferro o con l'uncinetto e fare un piccolo bordino io propongo i lavori poi ognuno mette anche un po del suo allora così se non volete usare cioè se non volete fare un bordino con i ferri usate l'uncinetto ok così quindi riprendo tutte le mie maglie tutte intorno io ho ripreso 60 maglie Rieccomi, allora io ho ripreso tutte le mie maglie ho preso 60 oh, 60 maglie adesso giro il lavoro come ho già detto prima io farò dei giri di andata e ritorno quindi non lavoro in tondo e inizio il mio la mia lavorazione lavoro sempre a dritto quindi sul dritto e sul rovescio del lavoro dato che le maglie adesso se io prendo la maglia in questa maniera è troppo larga e a me non piace quindi la prendo in questa maniera, così, in modo che la maglia risulta un pochino chiusa, così. Ok. Allora, così. Bene, io finisco la mia maglia, la metto sul manichino e vi faccio vedere come il risultato. Intanto vi auguro una bella serata, vi ringrazio tanto per la compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao!